Oggi la COP, poi la GONAT, per una settimana mi faccio l'S lunga. No, qui come ti gira un attimo, ti fregano tutti, che stai a Tradisco, tradisco. Cosa posso dire di me? Una volta che mi hai dato il 50%, ti accanno e vado a prendermelo da un'altra parte. Se a la COP mi dice, guarda, te n'asno che vola. Io te credo. Io studio, leggo, polemizzo su internet, divoro più libri che carboidrati. Magari l'hanno lanciato con un cannone, o tengono sollevato coi droni non è una, è una ditta seria la mia filosofia pragmatica segue un po' la corrente di Dusseldorf di Francoforte e non a caso sono sanissima ringraziando Bio è la vita, è la vita no, la crisi economica non ti dice cazzate per dire, ho tradito molto meno Giovanni quello degli affettati al carpool sotto casa che mio marito Dusseldorf diceva sempre dammi questa scatoletta di pomodoro e non scassare la minchia ecco l'ho detto arrivederci arrivederci